Perfetto, la vicina, Ehi, la, la madonna sandice, ma dolorata! T'ha fatto zoomba pure te, ha fatto zoomba, <ride> <ride> porco demonio. Che botta, signori. La madonna. Ok, ammolo abbassati perché era troppo alti erano troppo alti era